siamo giunti a un nuovo appuntamento con i sermoni di Sant'Antonio, continuando al discorso che abbiamo fatto la volta scorsa. Consideriamo il secondo comandamento: non giudicate e non sarete giudicati. Commenta riguardo la grossa, circa i mali manifesti, che non possono derivare da un animo buono, ci è permesso esprimere un giudizio. Alcune cose, però, sono ambigue e non è sicura da quale animo derivino, perciò possono diventare bene o male e nemmeno sappiamo come potrà diventare colui che adesso a noi sembra malvagio e imprudente, disperare di una possibile sua correzione o biasimarlo come spregevole. Perciò non giudicate e non sarete giudicati. A questo proposito c'è una concordanza nel secondo libro di Samuele quanto si dice che Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne perché i buoi erano inciampati e l'avevano inclinata il Signore si addirò constegno contro Uzza e lo colpì per la sua temetarietà ed egli morì accanto all'arca del Signore. L'arca rappresenta l'anima mentre i buoi indicano i sensi di, del corpo. Uzza, che significa robusto è simbolo di colui che confida nella sua forza e umilia gli altri. Quanto infatti i buoi recalcitrano, vale a dire quanto i sensi tormentano e fanno guerra, può capitare talvolta che l'anima sia inclinata ad acconsentire a qualche peccato. E se qualcuno presuntuosamente voresse toccarla con quella mano imprudente, che la manticenza sappia che ancora nel giudizio del Signore ti ha detto, non giudicate, non sarete giudicati, afferma il filosofo, considera se anche tu sei ancora malvagio e abbi pietà dei tuoi simili. È un grande comandamento questo, un grande impegno, non sempre facile da portare avanti. Ma ci affidiamo a Sant'Antonio e lo preghiamo con queste parole. Antonio Santo, tu sei stato un vigoroso apostolo di Vangelo, hai studiato con tenacia e meditato con amore la parola di Dio divenuta luce per i tuoi passi. Anch'io sono un cristiano impegnato nella vita ecclesiale, nel territorio dove vivo. Aiutami tu, fedele servitore della parola. Aiutami ad amare la Chiesa. Disposto a partecipare in essa e con essa, in fraterna comunione con tutto il popolo di Dio. Alla salvezza degli uomini miei fratelli, infondimi per ogni persona comprensione e rispetto, misericordia e amore. Amen.